Ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale, come al solito se non l'avete fatto ancora iscrivetevi se vi piace il video mettete un like e se vi piace avere i miei video sempre in bacheca subito appena escono selezionate la campanella che vi avviserà quando ci sarà un nuovo video pubblicato oggi volevo parlarvi delle lucine a led che ho ordinato, queste qua lascerò il link in descrizione sono delle luci a led che eh, praticamente già sono involucrate e, e all'interno di un pvc morbido, molto morbido. Sotto ci sono degli adesivi già pronti per essere attaccati. Nella confezione arriverà ehm, un alimentatore a 12V, 12 non questo, ma un altro con degli attacchi mh, che noi non possiamo utilizzare. Quindi questo è un alimentatore che ho trovato io, che è un 220 12 ma noi comunque non lo useremo perché andremo a collegare i led direttamente alla 12V del nostro camper detto questo abbiamo questa piccola centralina ehm, che andrà collegata poi alla striscia led tramite un attacco a pettine con un verso ben calcolato e con un ingresso a 12V noi questo ingresso ovviamente ci attaccheremo la 12V direttamente del nostro impianto BS ovviamente sotto fusibile è una striscia RGB, è una striscia dimmerabile è molto carina la proviamo insieme l'attaccheremo al bagno, la userò per andare a modificare ancora una parte del mio bagno per renderlo un pochino più carino vediamo come metterla e vediamo come funziona, intanto l'alimentiamo a 12 volts, attacchiamo il nostro trasformatore che non useremo ma adesso per provarla, l'alimentiamo, in dotazione ha un telecomando, so se si vede, normalmente appena l'alimentate alimentate va in eh, stato di programmazione, quindi lampeggia velocemente perché tra le altre cose è un dispositivo smart e funziona con Smart Life. Quindi tutto quello che fate da questo telecomando lo fate poi dal, dall'applicazione del telefono una volta che è connesso con la rete wifi e online. Una volta alimentato lampeggerà velocemente se voi non premete il telecomando. Al primo pulsante che premete si stabilizza e rimane con la luce che volete voi però per portarlo poi allo stato di riprogrammazione quindi per abbinarlo a un'applicazione un già configurata su un telefono Smart Life o Tuya dovete tenere premuto il pulsante ON non c'è un pulsante fisico come altre strisce sono un pochino più comode questa ha necessariamente il telecomando quindi potenzialmente se perdiamo il telecomando è un problema proviamo a trasmettere con l'ON a questo punto tra un pochino dovrebbe lampeggiare. Eccolo qua. Ora la striscia è in abbinamento. Quindi basterà aprire il nostro la nostra applicazione Smart Life sul telefono, aggiungere dispositivo e lo troveremo in automatico. Adesso andiamo a vedere come poterlo montare. Ok, ho praticamente tolto la protezione, ho inserito il, la sonda in questo foro, l'ho fatto uscire da questo, poi l'ho raccordata qua che c'era l'interruttore per accendere e spegnere. E adesso da qua farò praticamente tutta la striscia che gira intorno al bagno e se riesco vorrò metterne una anche dentro la doccia. Vediamo quello che riusciamo a fare ho finito l'installazione devo essere sincero è anche un buon prodotto molto carino lo vedete già da qua e mentre va a discostarsi col rosso dei led anteriori gli darò la stessa correzione lo vediamo insieme come funziona ho installato queste luci praticamente sono tutte intorno e dentro la doccia. Con questo telecomando che è il suo originale si può cambiare praticamente le colorazioni. Eccole qua. Il trasmettitore è qua dentro, praticamente dentro dove è la lampada. Quindi l'infrarosso riesce ad uscire, puntando questo dentro il bagno, diciamo l'infrarosso, riesce ad uscire e riesce praticamente a vedere il telecomando quindi ecco eh, lo possiamo fare direttamente da, dal telecomando oppure ovviamente con eh, sia con il telefono che con ehm, il telecomando possiamo cambiare la, la colorazione ho messo un interruttore qua questo interruttore qua per accenderle così le spengo definitivamente diciamo vengono proprio disalimentate e così si riaccendono da qua gli do la colorazione come diciamo prima ci sono tutti i colori disponibili rgb e ecco qua questo è il lavoro ultimato Spero che vi è piaciuto il video e lascerò il link in descrizione del prodotto che è un prodotto anche secondo me carino e poco costoso e anche efficace perché possono essere tagliati, quindi lo possiamo tagliare e possiamo riaggiuntarlo, fare un po' scomodo eh, perché sono quattro connettori proprio piccolini, però si possono tagliare, aggiuntare e spostare diciamo da una parte all'altra. Una cosa che non ho detto è che non sono adesive, quindi dietro non hanno l'adesivo la, e vanno incollati. Io ho usato ATTAC perché con il silicone da solo era un problema, non, non ci stava, quindi neanche col SIGAFLEX. Purtroppo è, è morbida ma è un po' pesantina, quindi diciamo che con l'ATTAC c'è stata benissimo, c'è un agrilato, quando tira poi è, è indistruttibile. Per ora vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi siete iscritti ancora iscrivetevi e se non selezionate la campanella vi arriveranno tutte le novità. Al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.